Sono anni che io eh, lavoro eh, in maniera precaria, con tutti i contratti precari, quindi contratti a progetto, contratti stagionali e, e qualche determinato per un periodo più lungo, perché l'indeterminato veramente in Italia è un sogno, una, non so. Come me eh, ci sono milioni di persone, di giovani e nonna che si ritrovano a vivere tutto questo mondo precario. Eh, chi ne parla? Non ne parla nessuno, i giornali non ne parlano, eh, le tv non ne parlano e tantomeno ne parlano i politici e se ne occupano i politici. Io chiederei ai politici eh, e alle politiche le persone, gli uomini e le donne che fanno politica di farsi una domanda perché la gente non va più a votare perché noi non andiamo più a votare perché chiaramente eh, c'è tutto un mondo che è il mondo del precariato di cui nessuno praticamente parla e si occupa e soprattutto eh, chi si dovrebbe occupare di fare riforme non le fa e, la mia esperienza è che i... I, pro, I contratti peggiori sicuramente sono i contratti a progetto, i cosiddetti co, -co, -co e i contratti stagionali. Eh, già col contratto determinato puoi soffrire di ferie, eh, di roll di permessi, puoi avere qualcosina in più, ma il contratto a progetto non ti dà veramente nulla, è assolutamente malpagato, lavori tanto, lavori anche i giorni festivi, non vieni pagato per il lavoro che viene, viene fatto nei giorni festivi. E mentre poi lo stagionale è veramente è una cosa assurda perché lo stagionale il contratto stagionale in parte si è pagato a nero e io mi domando ma lo Stato non lo sa tutti i contratti stagionali una parte del diciamo te lo pagano, te lo pagano a nero eh, ti pagano quasi se non quasi la metà a nero e quindi voglio dire c'è tutto un mondo eh, che riguarda giovani e anche persone non giovani, eh, trentenni, quarantenni, cinquantenni e stiamo in queste condizioni. Ora quello che io mi dico, uh, cioè, nessuno, non senti un politico, non senti un ministro, non senti nessuno che eh, fa qualcosa per tutti noi, Quindi, eh, anch'io non ho votato e non voterò, non voterò più, perché che chi, chi, chi cosa voti, chi voti, cioè chi si occupa di eh, darci della stabilità, di darci eh, una stabilità, un futuro, uh, penso anche ai giovani con questi tipi di contratti, io sono già una persona meno giovane con questi tipi di contratti, cioè che prospettive hanno, quindi ecco... Veramente la mia esperienza comunque è quella di dire che eh, posso dire che i contratti peggiori, appunto ripeto, sono i contratti a progetto e i contratti stagionali. I contratti stagionali tra l'altro veramente lavori come un cane e i giorni di riposo eh, non te li danno, te li danno, io ho lavorato anche quasi per un mese di seguito non avendo un giorno di riposo.